Ciao ragazzi, mi trovo di fronte a un bellissimo mosaico dipinto con i sassolini da Marco Rupnik e si tratta del Vangelo della Risurrezione Chi ha voglia di giocare e di imparare può scaricare l'app di Telegami per iPad provate a illustrare un quadro di uno dei Vangeli della Risurrezione anche voi a prestissimo, mi racconterete?